ragazzi sono S2004 e voglio farvi vedere questo mondo che ho creato io ed è un mondo multiplayer che sto usando insieme a molte persone che dopo vi faccio vedere che sono laggiù ma no, non si vede la cosa comunque sono da quel muro, non so se lo vedete e ci sono tutte le persone che sono entrate in questo server. E a me piace molto giocarci perché eh, posso stare con le persone, parlare, fare tante cose. Detto questo, eh, partiamo con il video. Ciao. Allora, vedete questa casa qui che ho costruito io? Mm -hmm. L'ho data a un mio amico perché... Dai ci sta darglielo e... è fatta così, ve la faccio vedere se volete riprodurla allora, ha ah, questo dettaglio qui che ci sta bene con questa porta, poi la cosa poi qui ha ah, una specie di stemma, così quarzo, eh, scalini, eh, altro legno poi dopo, non so se da qua si vede ma lì c'è una blowstone um, vetro rosso altro quarzo beh, comunque di quello sapete poi qui se vedete esce e ha gli scalini girati e poi qua le librerie anche se stavo pensando di mettere qui dei, delle botole Poi qua dentro tutti i tipi di quarzi messi a caso e qui vetro rosso con um, con della lava e se notate lì ai lati c'è della glowstone per illuminare ancora di più e niente perché a me piace tanto usare eh, gli accostamenti di colori un po' strani tra chiaro e scuro e fare sempre cose strane usare i bottoni eh, le lastre e la glowstone un po' tutti i materiali luminosi e sgargianti Qua c'è una casetta che mi sono costruito io un po' di tempo fa eh, Che è molto bella anche O oh, se qua Se vedete ho delle librerie È uguale a quella di prima solo un po' diversa Un po' più chiara Però mi piace tanto Non l'ho ancora Come dire A... Eh, um non mi viene in mente la parola beh fa niente arredata ecco ehm, non ancora arredata ma fa niente adesso farò un po' il giro del server per farvi vedere ma sarà una cosa breve comunque in questo server vi dico già che io non cito cerco sempre di non citare sono alcune volte che magari faccio un piccolo cheat ma fa niente tipo questo qua visto che è in server tutti mi dicono e ehm, s 2004 non hai non abbiamo il cibo eh, e allora io ho messo qua uno spawner di maiali così eh, state tranquilli e non avete, avete il cibo infinito. Comunque adesso vi farò un giro di case e vi farò vedere un po' le persone che entrano in questo server. Tipo questa casa qui che a me piace molto e di Panda Extreme mentre questa casa qui è di un mio compagno, eh, l'ha costruita un'altra persona però se ne è impossessata di un mio compagno che se ne è impossessata un mio compagno che si chiama Torre di Pisa su Minecraft eh, sta venendo notte, quindi tra poco ci facciamo una dormita qui c'era la mia vecchia casa, la mia prima casa in questo server eh, molto bella che adesso devo ancora spostare tutto e eh, beh, eh, me l'è fatta così, normale adesso magari andiamo a dormire qui c'è una zona segreta dove tengo tante cose e le case abusive poi qui c'è un'altra casa che ho costruito era un mio vecchio design di un bel po' di tempo fa meglio che andiamo a dormire perché non si vede più niente l'abbiamo capito, va scusate, mi è crashato il server ehm per un problema. Eh, comunque stavo dicendo. Comunque volevo solo eh, precisare a dire che questo server è online. Quindi lo potete trovare. Eh, stavo dicendo. Questo qua è il mio vecchio design di casa. Che è quercia oscura, bottoni, lastre sempre. E queste scale girate. Sia sopra che sotto. Eh, sopra non c'è niente. Però che ho messo un vetro giallo perché me l'aveva chiesto quell'amico. Poi qui c'era un. Vabbè C'era Ok Stavo dicendo c'era un'armatura E adesso l'ho distrutta però Cioè non l'ho distrutta pre... Se l'era preso questo qua Questo qui è un poveraccio C'ha 7 bistecche Wow E vabbè eh, Un po' di casa Là c'è il mob spawner più brutto del mondo Ma c'è se ne trovate uno più brutto, ditemelo perché credo che non esista. Poi questa casa eh, la stanno buttando giù perché era orribile, mi ricordo. Poi qua ci sono altre case. Questa qui è la casa di Alepro YouTube. Ehm, mentre questa è la casa di Gavi. Sempre... le ho fatte tutte costruire a loro, tutte persone. Qua è la casa di qualcuno in anonimo ma mi sembra che era una donna, girl, qualcosa qui c'è un mob spawner dove spesso si sono ritenute le nostre battaglie qua facevamo vancittato un po' e eh, quindi da qua si può vedere Perché mettavamo eh, degli animali, dei mob e davamo al, alle persone eh, la possibilità di sfidarli così si facevano dei soldi eh, quindi c'è un po' di drop eh, a caso eh, poi qui c'è anche una casa molto bella che mi piace molto eh, casa di Dead Girl che al suo interno rileva un segreto ma nessuno lo saprà mai ah, ah, ah, ah. poi qui casa di Gabriele eh, mentre andiamo qua sopra che c'è un'altra casa di un mio amico che conosco questo ascensore molto figo che ho gli ho aiutato a costruirlo però il design è suo lì poi ho trovato un easter egg che ho 9, però fa niente eh, qui c'è la casa non è ancora finita perché da un po' che non entra più nel server qui una casa a pagamento costa 500 pop che sarebbe la sigla che vuol dire pay of players e praticamente è la moneta di questo server che è una pepita d'oro mentre qua c'è l'osservatorio che praticamente ci metterà e ci metterete una vita ad andare là sopra perché la scala è un po' di fortuna ma fa niente e io ci ho imparato a salire dopo tutte le volte che sono caduto ed è anche un po' un lanciatore per elitra, vi buttate giù e potete anche osservare tutto il server che a me piace molto poi non so voi ehm Mi sembra che abbia atterraggio morbido sui piedi, vero? Ok, allora non mi farò molto male a buttarmi, visto che non ho voglia di fare l'ascensore ehm, Grazie maiali della vostra carne ehm, Vabbè, mi spiace <ride> quanto sono crudele Mh, Questo server è molto pieno di segreti, easter egg, cose che abbiamo fatto eh, mentre adesso parlo un po' mentre andiamo laggiù vi faccio vedere le persone che hanno contribuito alla creazione di questo server che sono entrate più che tutto non è che hanno contribuito alla creazione però eh, per, a ah, qua ci sono ogni tanto avevo fatto un po' di molto molto tempo fa avevo fatto queste torrette che tipo tu vieni qua sopra con l'arco e Boh, qua c'è un buco, naturalmente ci cadrò dentro, prima o poi vieni qua con l'arco e fai così, e uccidi le persone. Eh. Eh. Qua adesso vi faccio vedere, qua per registrarvi nel, nel, nel, nella fazione, perché questo qui è tipo un server tra fazioni, ha uh, un muro che cadrà all'istante però è un tra fazioni, quindi voi potete costruire la vostra fazione che costa un diamante se volete che possano entrare persone o se eh, persone infinite se invece volete solo, solo senza pagare e possono entrare solo 10 persone e, e basta però devi avere anche questi, tutti questi materiali qua per costruire un muro qua ci sono dei cartelli che sarei poi per registrarvi e... qua boh e Blaze perché una volta mi piaceva chiamarmi così così per fare un po' il fake ehm, ciao questa, questa è la fazione di Fort blazers ed è fatto da Blaze che era il mio vecchio nome e qua c'è con la partecipazione di eh, tutte queste persone qua che vi farò vedere ma non sto a parlarne Qua niente sono degli easter egg eh... Poi e boh E qua c'è un mio amico Però fa niente Poi una safe zone qua dentro Ci sono tutte del regolamento Che naturalmente quando entrate potete leggere Qui ci sono tutte Tutti i nomi delle fazioni Qui E eh, for Blazers che è la mia fazione Creata da Dovrei cambiare però Vabbè qua sono, tutte, sono i primi tre persone che sono entrate poi il mio nome poi qui c'è Town che è la mia seconda fazione che sto costruendo e per registrarvi dovete mettere il vostro nome qua sopra al posto di vuoto e mettere le cose qui una volta c'era il regolamento del, del, dei soldi come funzionavano ma questo gioco è buggato quindi non chiedetemi perché tutte le volte che lo metto scompare quindi... Ehi, hey, fatevi un'idea. Adesso Vi dico solo più un po' di cose. Allora, se volete entrare in questo server, dovete scrivermi nei commenti eh, di, eh, di che volete entrare. E naturalmente mi dovete chiedere l'amicizia su Xbox. Mi chiamo S2004Gamer, staccato. E se vedete che... Vabbè. Se vedete che... Eh, se non vedete niente eh, vabbè vi, mi troverete di sicuro eh, comunque se volete partecipare io vi faccio giocare vi eh, faccio costruire una vostra casa vi, vi sponsorizzo un po' vi do già subito dei soldi un po' per iniziare bene eh, vi farò anche vedere l'altra la, fazione che sto costruendo eh, faremo presto se arriveremo a molte persone riuscirò anche a, a creare molte più fazioni in modo che si possa creando molte più fazioni si possa fare guerra tra fazioni e spero che un giorno sia realizzabile visto che per adesso siamo in pochi che giochiamo in questo server anche se vi ho fatto vedere prima che erano tanti però e... comunque eh, detto questo vi saluto, ciao! Non me l'aspettavo. Cavolo, è vero! Non avevo messo i piedini. Li avevo tolti prima perché mi congelavano l'acqua dell'ascensore, cavolo.